Siamo alla presentazione del dossier diritto rito Cirente Lupo, Padre Pio e Santo della Misericordia. Siamo qui con Padre Leone Mocerino che è il parroco del convento di Sant'Antonio a Mercato San Severino. Padre Leone, ancora senso ai giorni di oggi con relativismo, secolarizzazione e quant'altro parlare di Padre Pio? Sì, Padre Pio è colui che ci richiama a vivere la fede, la fede in Gesù Cristo che è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Ecco l'attualità sua per ogni giorno, per ogni momento della vita e della storia. Cosa vede nel libro di Rito Occidente Lupo? La ripresentazione del Santo della Misericordia attraverso tanti episodi, episodi di misericordia, di opere di misericordia che San Pio ha compiuto verso tanti che l'hanno invocato o a tanti che stesso lui si è presentato per dirgli la grazia di Dio e per dargli la grazia di Dio. Come vede in generale la fede di Padre Pio e anche il suo essere uomo di sofferenza? La fede di San Sambio è la fede di colui che ha riposto in Cristo tutto il suo essere, tutta la sua vita. È la fede sua che ripone in Cristo è quella fede che rispecchia il Cristo crocifisso, povero, umiliato, sofferente e che porta a salvezza. E Sambio nella sua carne ha vissuto in questi patimenti proprio per la salvezza sua, ma per tante persone che si sono rivolte a Lui tramite di Lui per grazia di Cristo. Eh, anche se ci sono già state altre pubblicazioni in merito, cosa rende diversa questa, eh, questa ultima fatica opera letteraria da parte vostra, da parte sua? Beh, io credo che in realtà ci sia l'originalità delle testimonianze. Sono 50 testimonianze inedite di guarigioni, di miracoli, che Padre Pio ha fatto a tante persone che probabilmente eh, nella vita di tutti i giorni sfuggono all'occhio eh, dei più superficiali. Sono persone invece toccate che hanno avuto la guarigione eh, fisica, altre eh, la guarigione del cuore. E sono persone un attimino della Valle dell'Irno, di Salerno, eh, di Napoli, un po' della regione Campania. In questo primo dossier che è stato depositato anche con annullo storico commemorativo al comune di Pietrelcina dove eh, si è fatta la prima edizione del concorso appunto su Padre Pio e eh, è stata poi un'altra copia mh, tradotta sia al convento di eh, Pietrelcina nonché a quello di San Giovanni Rotondo. E Quindi in questo dossier come io ho voluto che fosse tra queste pagine ci sono testimonianze di persone che hanno toccato con mano come ci sia quindi in questo dossier come io ho voluto che fosse tra queste pagine ci sono testimonianze di persone che hanno toccato con mano come ci sia l'intervento di padre Pio spesso anche quando ci sono delle situazioni che rischiano di eh, gettare nella disperazione e nella sofferenza. Si parla di profumi di Padre Pio come segnale appunto della vicinanza del Padre e della grazia. Sui profumi si è tanto detto, si è tanto scritto e anche molti person personaggi in queste pagine riferiscono di aver sentito appunto questi profumi intensi di rose. Un santo democratico e popolare dunque, ma cosa distingue il fenomeno della fede in sé, anche razionale, rispetto magari al miracolismo ricercato da alcuni? Beh, io credo che la fede eh, si traduca in un atteggiamento maturo eh, di coerenza al Vangelo ogni giorno, mentre il miracolistico eh, insegue lo scoop del momento, eh, il segnale particolare, insomma andare dietro al sensazionale. Invece la fede è quella che ci consente di camminare ogni giorno e di assumere un atteggiamento che è quello che eh, troviamo nel Vangelo.